Ciao a tutti, in questo video parlerò di QGIS come al solito in particolare parlerò del formato Geopagage come vedete qua, proprio stamane ho pubblicato un articolo il link di questo articolo poi lo metterò nella info box di questo video il Geopagage come ho scritto qua, il Geopagage è un formato di file universale creato sulla base di SQLite per condividere e trasferire dati spaziali sia vettoriali che raster e quindi è un'alternativa al formato geotiff oppure al per quanto riguarda i raster e allo shapefile per quanto riguarda i vettori continuando a leggere l'articolo ho messo quali, quali sono i principali vantaggi e, e poi ho descritto come utilizzare il GeoPackage in QGIS il GeoPackage i geopackage ehm, entra in QGIS nella versione 2.16, come ho scritto qua, e poi è stata sempre migliorata, nella 2.18 ancora uh, migliorata, cioè l'integrazione del Geopackage con QGIS è, sempre, è sempre migliorato. ora siamo addirittura alla versione 3, che è, che è praticamente spettacolare. Ora vi faccio vedere come utilizzare in QGIS 3 i Geopackage. Una cosa interessante di QGIS 3.0 è che il formato GeoPackage è diventato il formato di default di QGIS 3.0. Cosa significa? Significa che se noi volessimo creare un nuovo vettore in QGIS, eh, fino alla 2.18, con la combinazione dei tasti CTRL-SHIFT-N, compariva, qua siamo nella 3, compare il nuovo layer GeoPackage, questo per dimostrarvi che è diventato di default eh, il GeoPackage. Nella versione 2.18, con la combinazione di tasti CTRL-SHIFT-N, il nuovo layer era lo shapefile. Quindi, eh, altra cosa interessante, se noi facciamo salva un vettore, il primo messo in elenco il geopackage, oppure se facciamo dei geoprocessing, il primo file... La prima estensione messa in elenco è sempre il GeoPackage. Allora, come creare un GeoPackage? Come abbiamo visto, in QGIS basta fare CTRL-ALT-N, compare questa maschera e qua inseriamo i dati. Allora, come nome del contenitore, del pacchetto, del package, qua lo, lo chiama Database, quindi clicchiamo qua e eh, ci mettiamo per esempio sul desktop e qua lo chiamiamo, non so, io lo chiamo Pacchetto, questo contenitore di estensione GeoPackage e faccio salva il primo nome della tabella lo chiamo pure pacchetto va bene lo lasciamo così e faccio ok in modo tale da creare solamente il contenuto l'infoluco diciamo così quindi abbiamo creato l'infoluco bene qua sul browser panel Dobbiamo creare il link perché come l'abbiamo creato con la combinazione CTRL-SHIFT-N non compare in automatico qua. Qua comparirebbe in modo automatico se facessimo tasto destro Crea nuovo database da qua. Qua dobbiamo fare una nuova connessione e quindi vedete lo troviamo qua che abbiamo salvato nel, nel desktop. Infatti qua pacchetto se apriamo c'è questa tabella che è vuota. Bene. Qua, eh, se volessimo aggiungere dei vettori, per esempio, vorrei, volessimo aggiungere eh, un vettore nuovo di tipo lineare oppure poligonale, tasto destro, crea nuovo layer. E quindi da qua possiamo creare un nuovo layer. Oppure, se volessimo aggiungere dei vettori, per esempio, non so, volessimo aggiungere, in questo caso, prendiamo un vettore eh, spatial light, per esempio, vado su Geopagage, qua, per esempio, se io prendo le regioni, doppio clic, qua, zoom, queste sono le regioni italiane, è un vettore spatial light. Bene, se questo lo volessi portare all'interno del mio contenitore geopackage basta prenderlo e fare drag and drop, pacchetto, e lo rilascio qua. Vedete, importazione, riuscita. Aggiorniamo e vedete qua c'è il, ehm, il nuovo vettore. Una cosa molto interessante, un'altra cosa molto interessante del GeoPackage è che possiamo salvare all'interno del GeoPackage la tematizzazione del GeoPackage. Questo, questo qua per adesso non è il GeoPackage ma è il vettore SQLite. Quindi cosa faccio? Lo tolgo. Eh, cancella ok devo caricare quello del geopaggage e devo oh, tematizzarlo scusate questo piccolo e quindi lo tematizzo io faccio i video sempre senza mai preparare nulla quindi tutto può accadere allora questo lo cancello questo lo cancello ecco qua ora se volessi memorizzare questa tematizzazione, basta fare tasto destro, proprietà, vado su stile qua sotto, salva stile, vedete qua, salva nel geopagage, quindi così gli dico regioni, ed è salvato, ok. Ora se io facessi un nuovo progetto, oppure questo geopagage, che è, ricordo, un unico file, lo passo a un mio collega, e ritrova già, se io faccio doppio clic, vedete, è già tematizzato, Vediamo come importare, anzi, un'altra cosa che facciamo prima di passare ai raster. Se questo, se volessi aggiungere un indice spaziale per velocizzare la visualizzazione, le analisi, in WGIS 3.0, se vado su Processing, Strumenti, e qua cerco Indice, Indice spaziale, Indice spaziale, vedete, qua doppio clic. Vedete qua in questo caso ho un solo layer, quindi scelgo le regioni e gli dico esegui. E lui mi crea in automatico all'interno del GeoPackage un indice. Carichiamo ora, nuovo, faccio nuovo, è di... eh, sempre il, geopaga... il GeoPackage, ce l'ho qua. Io all'interno di questo pacchetto, che lo voglio per esempio passare a un mio collega, eh, in modo tale da passare un unico file ripeto voglio caricare anche importare all'interno um, non so un, eh, un dtm quindi eh, vado a cercare un dtm io dovrei avere il dtm qua da qualche parte eh, per esempio questo della Sicilia ce ne una. la Sicilia dtm 40 metri doppio clic lo carico nel progetto ecco qua questo qua è il DTM della Sicilia a 40 metri. Bene, l'ho visualizzato, ok, per me va bene, devo passare questo a un amico mio, e quindi ritorno nel mio geopaggage che qua, questo è un layer, drag and drop, e lo trascino qua, qua dentro. Aspetto qualche secondo, non di più, in modo tale che QGIS controlli e lo importi. Ecco qua, vedete, questo qua ricordo è un DTM della Sicilia a 40 metri, di un'intera regione. Anche per quanto riguarda i, i raster è possibile creare una sorta di indice, ma in questo caso si chiamano mattonelle e quindi se andiamo su Processing, Strumenti e andiamo a cercare Piramidi. piramidi. Eccolo qua, Crea Piramidi. Quindi andiamo qua, l'unico presente è questo qua livelli della panoramica 246 rimuovi tutte le viste panoramiche quindi facciamo la pulizia eventualmente ce ne fossero qualcuno e li creiamo, run avviamo ecco fatto quindi questo qua tasto destro, eh, questo qua è il Geopagage, giusto? Andiamo su proprietà, ancora non l'ha aggiornato, quindi facciamo nuovo, Discard, questo qua lo carico, tasto destro, proprietà, ecco qua, come vedete, ha creato quelli a 2, a 4, a 6, a 12. E a 60. A... Comunque, 1, 2, 3 e 4 li ha creati. Bene. Mh, cosa dire? Ci sarebbero molte altre cose da dire. Ma secondo me, per adesso, è più che sufficiente. Ciao, e alla prossima. Se il video vi è piaciuto, un bel like, pollice in su. Iscrivetevi. Più siamo, e meglio è. Ciao, e buona domenica!